Parliamo di aborto volontario. Secondo te è legale? Sì, credo di sì. L'interruzione volontaria di gravidanza è legale? Uh, sì, è legale fino al terzo mese dal concepimento, mi sembra. Credo che lo sia fino a un certo mese, dopodiché non lo è. E se non sbaglio è il terzo. Uh, consultori sì. privati laici? Allora parliamo di interruzione volontaria di gravidanza certo. Che tu sappia l'aborto è legale o illegale l'aborto volontario? Legale Io sì, interruzione volontaria di gravidanza A fine quattro mesi in Italia è legale Anche se la trovo una grandissima stronzata Perché se uno si fa mettere incinta È giusto che se il tipo mino se lo tenga non lo ammazzi certo. Ok io la penso così Tu come maschio cosa fai per non mettere incinta le donne? <ride> e come uomini vi sentite in qualche modo coinvolti da questo argomento? Eh beh, eh, si dice diciamo, che fanno in due cose, Eh, Infatti eh, nel bene e nel male si fa in due Perciò sì, assolutamente sì E voi usate dei contraccettivi? Quindi io valuto tutte le mie cose okay. Per questo valuto anche il fatto di stare attento a non mettere incinta nessuna certo. persona Quindi coito interrotto? Mm? Sì sì Coito interrotto? Certo E le ragazze? Poi ci sono tantissime cose C'è cioè la spirale che possono usare le ragazze Che è ancora meglio La pillola il preservativo, secondo me, è la soluzione peggiore. E tu eh, che tipo di contraccezione usi? Io sto attento. Secondo te i ragazzi usano abitualmente il preservativo oppure hanno delle resistenze? Eh, molti non lo vogliono usare. No, eh, vabbè, per esperienza mia e anche di molti miei amici ho sentito anche molta gente che ha preferito non avere rapporti, non avendo il preservativo, magari anche la ragazza che dice... Ma siamo senza e il ragazzo invece dice, no, guarda non mi sembra il caso. Tu sai cos'è la gonorrea? Mm, no. Consultorio? Non è che ti dicono mai stato in consultorio. Mai no, stato, stato in consultorio.